Mai un uomo ha parlato così. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Lasciamo che anche oggi il Vangelo, la parola di Dio, possa donarci un calore nuovo della presenza del Signore Gesù. E ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, dal 40 al 53. In quell'istante, all'udire le parole di Gesù, alcuni tra la gente dicevano «Costui è davvero il profeta». Altri dicevano «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano «Il Cristo viene forse dalla Galilea?» Non dice la scrittura «Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro, «Perché non lo avete condotto qui?» risposero le guardie, «Mai un uomo ha parlato così!» Ma i farisei replicarono loro, vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa. Gli risposero Sei forse anche tu? della Galilea, studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Amen. Cari amici, oggi abbiamo ascoltato un brano molto particolare del Vangelo secondo Giovanni, un brano in cui c'è questo episodio dove Diversa gente ha riconosciuto in Gesù il Messia, ha creduto che è il profeta di Dio, altri non lo hanno creduto. Sappiamo che fin dall'inizio i farisei non hanno amato Gesù, non lo hanno accolto e addirittura a questo punto vogliono prenderlo per catturarlo e mandano le guardie per arrestarlo e portarlo da loro. Accade però un fatto speciale, che qui potrebbe essere un fatto descrittivo puramente eh, casuale, un fatto che non è così importante, di rilievo. Non se ne parla mai, ma io oggi invece proprio ne vorrei parlare. Cioè vorrei parlare di queste guardie, le guardie dei capi, dei sacerdoti e dei farisei. Quindi possiamo dire degli operatori di ordine, di servizio pubblico che hanno avuto un incarico, andare, prendere Gesù, arrestarlo e condurlo da loro. Persone semplici, persone potremmo dire quasi militari che obbediscono ai loro capi. Accade che questa gente va da Gesù, vede il contesto e lo ascolta. Queste persone semplici, queste guardie, ascoltano ciò che Gesù stava dicendo alla gente, alla folla e rimangono impressionate, rimangono toccate dal suo modo di parlare. Che meraviglia, fratelli e sorelle, quando chiunque, Ascolta il Vangelo di Gesù Cristo la Sua parola rimane preso, soprattutto se c'è un cuore che è aperto, che lo sta cercando. Perché quando invece un cuore è indurito e, come quello dei farisei, non vuole lasciare mettersi in discussione, allora qualsiasi parola di Gesù non arriverà mai al centro della sua vita. Ma queste guardie erano aperte, disponibili. Vanno da Gesù e rimangono affascinati da Gesù. Che bello! Ancora oggi, cari amici, le parole del Vangelo hanno efficacia. Non sono morte, sono vive. Possono cambiare la vita, trasformare la vita. Qual è stata la reazione di queste guardie? non hanno preso Gesù, non lo hanno catturato, ma anzi sono tornati dai capi dei sacerdoti e dei farisei dicendo mai un uomo ha parlato così. Amen? È bellissimo. Quanti telegiornali, quante news ci dicono invece mai accaduto un fatto così terrificante. Mi ricordo ai tempi della pandemia quando erano forti i contagi mai stato un numero così grande di contagi da gennaio, dall'anno scorso mai, mai visto per dire qualcosa di negativo per scoraggiare, per terrorizzare le persone anche se poteva essere la realtà ma oggi di fronte alla parola di Gesù e questo Vangelo noi diremo mai un uomo sulla faccia della terra parlerà come ha parlato Gesù. Perché? Perché le sue parole sono spirito e vita. Le sue parole hanno la capacità di cambiare la nostra vita, cambiare la nostra realtà, cambiare la nostra salute, darci guarigione. Le parole di Gesù sono vive e questo noi dobbiamo trasmetterlo agli altri. E se le guardie, che sono delle perso dei personaggi che non c'entravano nulla, tra tutti gli interlocutori di Gesù, loro si sono convertiti a Lui, lo hanno ascoltato, sono rimasti affascinati. Immagina oggi quanta gente ha bisogno di ascoltarlo. Allora preghiamo insieme dicendo, Signore grazie perché Tu mi parli. Grazie Signore perché le Tue parole sono spirito e vita. Voglio vivere con Te. Trasformami, cambiami, plasmami. E concedi al mio cuore di seguirti e di essere cambiato anche oggi rinnovato in una nuova gioia, in un nuovo zelo per la Tua parola. A Te, o oh Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, lo slogan di oggi è proprio la frase che hanno detto le guardie ai capi dei farisei mai un uomo ha parlato così e io voglio dirvi mai un uomo nella nostra vita parlerà così bene mai un uomo ci parlerà in modo da cambiare la vita da cambiare il nostro cuore questo è molto importante fratelli e sorelle oggi ascoltiamolo oggi è un'occasione meravigliosa per essere in lui rinnovati trasformati vi ringrazio per come ci seguite giorno dopo giorno, grazie per il vostro sostentamento. Noi sapete che viviamo di provvidenza come comunità e grazie per chiunque voglia sostenere questo canale e offrirci un caffè, un caffè per il Vangelo, che potete trovare il link in descrizione e anche alla fine di questo video, soprattutto sul nostro sito. Che il Signore vi benedica, grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani, ciao!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 come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grande cose.